Eh, grazie Presidente, io no, non respingo al mettente insomma, eh, il fatto che non si, non si ascolti l'opposizione, anzi io prima di redigere questa, eh, questa mozione oh, mi sono interfacciato eh, con chi di dovere. Io non ho eh, accettato eh, le, gli emendamenti, quei tre emendamenti che almeno in linea di principio mi trovano d'accordo. Non, non ho niente, eh, credo che io e il consigliere, eh, il consigliere insomma, siamo. Più o meno sulla stessa tonda. non li ho accettati perché eh, per quanto riguarda eh, le ambulanze e le auto della polizia come, come è stato ampiamente detto eh, appunto possono già circolare ai sensi del codice della strada su zona pedonale però giustamente il consigliere dice sì ma ci sono i paletti quindi come fanno effettivamente ad accedere alla piazza allora eh, a fronte nonostante poi questa credo che sia una, una criticità del tutto eh, eh, sicuramente da affrontare ma credo sommarie e mi spiego perché comunque eh, all'interno della piazza è presente come detto una chiesa e un liceo praticamente per carità necess necessitano ass assolutamente però non sono eh, eh, Prettamente, come posso dire. Cioè, le zone abitate sono accessibili anche senza eh, entrare all'interno della zona pedonale ma comunque in, in tema di accessibilità io vorrei che fosse sviscerato e in, in questo momento insomma, chiedo eh, l'aiuto del Presidente Mobilità Stefano per... Eh, per poi inevitabilmente fare fronte anche a quella che è la cattiva abitudine del, dei romani e degli italiani e insomma eh, alcune cattive abitudini che ci portiamo dietro, cioè la riapertura e quindi la rimozione di quei paletti potrebbe de fatto eh, poi levare la pedonalizzazione intorno alla piazza, per carità. Si può richiedere, e questa era una, no mobili che forse costano troppo, si stava pensando invece, sulla, invece proprio perché mi sono confrontato precedentemente con altre realtà anche del quartiere si può riflettere, ma io credo che lo, la, il luogo idoneo per poter discutere di questo sia la Commissione Mobilità che insomma eh, non si tira mai indietro per discutere di queste proposte, della posizione di telecamere per vedere effettivamente chi accede e chi non accede alla piazza per quanto riguarda la socialità mi trovo d'accordo altresì ma io credo che per essere veramente sociale un, un, un evento deve venire da scusate il termine un po' grillino, dalla gente, la promozione, eh, la promozione eh, di un luogo istituzionalmente, quindi solo di un luogo, sarebbe un po' eh, privilegiante, vogliamo chiamarlo così, nonostante poi eh, nessuno escluda che quel tipo di socializzazione e quel tipo di attività aiutino il quartiere e nessuno lo esclude qui. Insomma, le, eh, le, proprio perché io credo che questa sia semplicemente una mozione e questo giustifica anche il carattere di urgenza che ci, poi ci ha portato a, a, a protocollarla in modo urgente anche se poi non si è discusso se è in modo urgente eh, mette, è solo per mettere un freno a questa situazione non eh, assicuro eh, il consigliere Zannola che il discorso non è assolutamente chiuso qui, anzi bisogna per quanto riguarda la mobilità bisogna assolutamente intervenire ma secondo me bisogna intervenire riflettendoci anche tramite quel dialogo tra le opposizioni e maggioranza, che assolutamente io lo reputo costruttivo, soprattutto poi se ci sono colleghi che amano eh, determinati luoghi tanto quanto li amiamo noi che nelle stesse modi ehm, e soprattutto con le stesse problematiche, cioè nel senso che anche, anche lei, come me, trova eh, un po' eh, ultroneo, un po' troppo eccessivo il fatto di riaprire il traffico veicolare semplicemente per riportare legalità a sicurezza, che è un po' una cosa un po' così, però per carità comunque questo non per, per, per, per le cose però insomma ecco, questo è il motivo un ultimo appunto e poi lascio la parola ci si chiede appunto se realmente poi quello che è una domanda retorica se poi veramente la riapertura del traffico locale comporti poi sicurezza comporti poi un, un guadagno in termini di pubblica sicurezza anche perché poi vedendo alcune realtà di San Lorenzo anche limitrofe alla piazza, anzi questo, eh, questo binomio, questo, questa proporzione è smentita categoricamente. Io non so se c'è qualcuno che conosce via San Lorenzo, ma in fondo alla piazzetta, a quella che vede Marzi, dove girano le macchine, insomma ecco, il traffico veicolare non ha assolutamente frenato questo, questo brutto costume, questo brutto eh, fenomeno che affligge il quartiere San Lorenzo Buongiorno, che invece è pieno di validità è pieno di vitalità sia dal punto di vista culturale che umano. Grazie presidente.